Sì, dovrei star registrando Ciao a tutti, oggi siamo su Minecraft E da un po' che non ci giochiamo Lo so, scusate, ma Potrei inventarmi mille scuse diverse Ma la verità è che non avevo voglia di registrare Cosa faremo oggi? Sinceramente non lo so bene, non ho, non ho preparato nulla Siamo tornati sul prison Hanno resettato, come vedete lì Che non ho niente, mi sono fatto dare giusto un po' di token Però io volevo givare qualcosa Ma siccome non ho appena resettato Non mi è andato nulla, a parte queste robe qui da, da Mostrarvi, da givare, non ho Assolutamente nulla. Hanno aggiunto varie cose come lo zainetto dove dentro c'è già qualcosa che prendiamo. Poi hanno aggiunto il coin flip, che credo sia tipo un'asta o un gioco, una cosa così, no? non lo so. Poi max rank up, ma noi non abbiamo soldi quindi non possiamo rankare di niente. Hanno aggiunto anche le gang esatto, quindi ne creiamo una, la chiamiamo. Non è accesso questo non è vero, non, non la creiamo. Non, non ho accesso quindi non la creiamo. Il piccone, questo qua non ha nulla di che, infatti, dopo lo Potenziamo Ma prima andiamo ad aprire le cose Poi qua lo slot bot Che funziona con eh, Boh Puoi funzionare con slash bot E cliccare da qualche parte Insomma Qui ok Bisogna cliccare qui su gira No non è vero Non dovete cliccare qui Dove bisogna cliccare? Ah devo inserire i ok Bisogna cliccare E si mettono dentro così E poi giriamo Ok ce l'abbiamo fatta E abbiamo vinto queste cose qua Cose bellissime Credo Le abbiamo ancora Quindi possiamo farlo un'altra volta Altre 5 E giriamo Bene Ora apriamo le cose che abbiamo vinto Meno male un po' di soldi perché facciamo davvero schifo Bene siamo arrivati a 2 trilioni Perfetto direi Moltiplicatore che non è che ci serva Perché non penso che combatteremo in questo vidietto Vabbè approfittiamone per fare slash max rank up E siamo arrivati a rank v Ci siamo bloccati nel cielo a quanto pare Ora il piccone dovrebbe fare abbastanza schifo Non ha nulla di che Quindi ora lo enchantiamo Piccone prima di tutto serve il sell. All. Auto cell, eccolo qua. Perfetto, ce l'abbiamo. Ora ci sono tantissimi altri potenziamenti. Ci sono anche dei nuovi aggiornamenti come jump che dà la jump boost. È un enchant alquanto inutile, però io lo volevo. Vorrei dire di mettere anche qualche enchant utile, tipo. Boh. No, ma più che utile, voglio proprio vedere esplosioni, cose del genere. È meglio, explosive o excavation, li metterai tutti e due. Raffica tipo. Sì, eh, portarlo al massimo sarebbe davvero il top, ma non ce la faremo mai. Ah no, excavation non lo posso mettere perché serve il prestigio. Explosive invece sì Possiamo arrivare Mettiamo fino a 20 uh, Fly già ce l'abbiamo Quindi non ci serve Miner Finder Trova dei soldi mentre scavi Oh, sì Non so S No speed sì Speed la voglio Rompi instant Questo qua ci serve Non è abbastanza Ma dai Mi sono rimasti solo 161 token Boh non posso comprare più niente Boh va bene Ci accontenteremo così Vediamo ora Sì ora fa già qualcosa di più carino Un attimo che metta a posto i suoni Ok ora si sente Sì è carina questa roba delle esplosioni Sì non è male Sarebbe bellissimo portarla al, al massimo Ma chi lo sa Magari nel prossimo video Ora dobbiamo Come si vende? Ah ok col tasto destro Perfetto Vediamo se si rompono Ah no non posso romperli No, beh, si sì, si rompono, ma lentamente. Va bene, ora andiamo al warp gratis. Dobbiamo aprire le key rare. Mi hanno dato un po' di soldi e qualche token. Ok, token punch. token ci servono perché voglio potenziare il piccone al massimo, ma sarebbe troppo bello. Boh, abbiamo aperto tutto, torniamo nel nostro. Nel nostro mondo. Eccoci qua, più o meno. Posso muovermi? Grazie. Davvero premuroso, server Minecraft. PvP. Hanno aggiunto anche i miner che io non posso prendere perché non li ho Boh le, le cose da farvi vedere tecnicamente sono finite non è avanzato nulla Purtroppo avendo resettato abbiamo perso tutta la roba che c'era nelle ceste È un vero peccato questo vediamo se possiamo rankare ancora un pochino Ok, siamo arrivati al rank V. Quanto sarebbe bello portare al massimo il piccone. Che casino sarebbe? Chiediamo al founder se ci dà altri tokens. Ok, ce li ha dati. 30k, vediamo se riusciamo a potenziare al massimo Explosive. Tutto il resto non mi interessa. Voglio portarlo... Al 500 Non è abbastanza token per raggiungere 100 livelli Quindi ancora 60k ok vediamo se adesso possiamo farlo Non è abbastanza token Cioè ce l'ho al 60 per portarlo al 500 Quanti token mi servono Però dai già così fa già qualcosa in più però abbiamo già 4 trilioni di soldi. Ok, adesso abbiamo 3 milioni. Quindi dovremmo farcela, spero. Quindi ora ce l'ho al 160. No, ce l'ho al 360. Ok, l'ho portato al 451. Vabbè, va bene così, dai, vediamo adesso com'è. Beh, mi aspettavo cose più gigantesche, esplosioni atomiche. Ma dai, va bene. Anche, è carino anche così. Dai, su via, dai, contentiamoci. Ok, a soldi come siamo messi? 4 trilioni. Proviamo a rancare ancora. Max rank up. No, no. Non, non posso Non posso proprio Per dincibacco Valeggiamo ancora il portafogli del Fonder Dammi ancora 10 milioni O ti sparo Dobbiamo essere cattivi Ho scritto aspro non so cosa voglia dire Vabbè <ride> vabbè, penso capisca lo stesso Tutti nei commenti Ti aspro 10 milioni va bene 10 milioni Enchant è diventato una questione di vitalità. Portarlo al 100. Sto explosivo. Ok, ora al 100. Vediamo se effettivamente è cambiato qualcosa. Vabbè, sì, qualcosa è. Sì, sì, sì, sì, è cambiato, sì. Visivamente pensavo ci fossero esplosioni grosse, enormi, ma vabbè, ti possiamo anche accontentare. Come altri enchant, cosa possiamo mettere? Universal Token Finder può essere utile. Key Finder. Ace, fortuna, fortuna è utile Excavation non possiamo metterlo perché non siamo al uh, prestigio giusto Lighting, bello, i fulmini mi piace Non ho il prestigio, ma che dai, ma Lucky Breaker, questo lo posso mettere, ok, bene Fly non ci serve, ma mettiamolo giusto per spendere soldi Rende indistruttibile, non lo è già il mio piccone indistruttibile, no e mi serve il prestigio. Money Finder. Eh, non posso metterlo. Token Finder? Non posso metterlo. Non posso niente, Non posso mettere nient'altro. Ah posso mettere fortuna vabbè Ho portato fortuna al massimo E le altre cose non le posso mettere Quindi per il momento ci dobbiamo accontentare Così prima di guadagnare un sacchissimo Di soldi perché per rankare servono tanti soldi Davvero tanti allora sinceramente Non ho più voglia di andare avanti a scavare Sono già stanco e qua servono un bordello Di soldi quindi per il terra adesso Molliamo qui e magari Nel prossimo video mi porto già un po' avanti Così possiamo fare tutti gli enchant Qua magari riusciamo a preparare anche un Bel giveaway Ma dove sono gli altri giocatori? Non, non ho ancora beccato nessuno ma sto laggando io E la mia vita Una persona Non ci posso credere Sei la prima persona Che incontro Su questo gioco Come ci si sente Ma che boss Un boss tu, qua Qua c'è C'è il fonder Che sto facendo qua Ma poi non Tecnicamente è il fonder Però la scritta admin Non lo sai è Un po' Un po' confuso Poi boh Sta skin qua Non, non mi piace non, non mi dice niente Mi spera antipatia Sta skin Boh No non, non mi piace Ti banno Così tanto sped, Non ti voglio Stare troppo vicino Sa, Ti banno Perché non, non mi piace La tua skin Dai devo scrivere a mano Il tuo nome meno male che non è così difficile eh, motivazione cosa metto non la metto post ora sono io il fondere dare... boh, posto godo tutti impazziti qua ora siete liberi grazie tara sa allora qua abbiamo finito voi mettete like iscrivetevi al canale perché ne ho bisogno e tutto il resto lo sapete già seguitemi sui social Strobe trovi qui e dai fatti bravi che magari il prossimo mese esce un altro video ciao